Dopo due anni di stop a causa pandemia, l'allegra carovana di bici in città torna a pedalare nelle strade di Campobasso e di altre 40 città italiane. Quasi 400 partecipanti, sportivi, ciclisti della domenica e intere famiglie. È una bella giornata e diciamo, pedalare, pedalare fa sempre piacere poi con tante persone attorno, soprattutto dopo il Covid. È bello, è una bella emozione. Siamo in tutta la famiglia, sì. È una bella giornata e ne approfittiamo per fare questa bellissima iniziativa. Anche oggi non poteva mancare un pensiero la situazione in Ucraina. Sempre viva la pace e non la guerra. Dopo il via a Villa de Capua, la salita per Ferrazzano e poi di nuovo giù in discesa, passando per l'ex stadio Romagnoli, il terminal dei bus, e da lì di nuovo in centro. Tutto sotto controllo? Sì, sì, tutto a posto. Qualche caduta, ma tutto sotto controllo. È un'esperienza meravigliosa da ripetere. 8 chilometri in tutto, affrontati in un clima gioviale e soprattutto con lentezza, come ricorda il manifesto degli organizzatori, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Andiamo pianissimo, è proprio una passeggiata. L'obiettivo di questa manifestazione? Chiaramente la mobilità sostenibile e vivere una giornata con la bicicletta nella nostra città, è che è possibile. Ho vissuto a Padova e lì si gira, girano tutti in bici e sarebbe bello se anche in questa città si creasse una cosa del genere. Alle 12:30 e mezza onmi me. Benissimo, bello, bello, bellissimo. È stato molto bello, come sempre. È stata una bellissima iniziativa, anzi complimenti agli organizzatori. Era da davvero tempo che stavamo aspettando di poterci riunire. Soprattutto anche per i bambini che possono fare integrazione dopo che siamo stati chiusi.